C'è il fondo musicale? Salve, io sono Gianfranco Gianini in sono ingegnere, ho la passione. Il cuore mezza, un uomo e, e mi ha raccontato l'episodio più drammatico della sua vita, né? essere stato nei giorni di Israele e lo chiamavano un numero, lo stesso numero che loro vittime, ebrei, chiamavano i nazisti a Questa poesia si chiama Fratello di Carno. Anni or sono, la mano dei si il cuore a me uomo d'Occidente, ignaro di quanto l'uomo crudelmente lo trafisso, di oscura cielo era la sionista, di uomo che guida l'uomo, il fratello che oda. più possa una straniera strappare il figlio dalle meterne braccia dalla sua natia latina, ma in più accada che vittima tormenti vittima, che dolore muti in noi, che lacrima diventi sangue. Possano vederne stelle vegliare su di te, oh fratello mio caro. dedicata alla palestina io sono nato in Calabria e il mio paese si chiama Polistera ossia siamo dei polisteresi con il mio amico ci mettiamo sempre in giro ah tu sei palestinese? io sono polisterese si chiama terra di palestina laggiù in terra di palestina dove navigavano fenice genti, dove il sonno niente bacia il mare e sabbia, lì il vento uno largo al deserto, parole intrise di mano sangue. È là che andremo, a toccare l'olivo vecchio e grega, a vedere i frutti dell'arancio cristo. vedremo occhi fieri e le spezzate ossa di martoriati corpi offesi dal dominatore straniero. è ora tempo di risorgere oh la serata cristina spezza le ferme e catene che ancora schiava ti rendono riconquista il sacro fuoco che ha un solo nome libertà, libertà